L'economia circolare è la risposta pratica agli enormi problemi ambientali che i processi produttivi e lo stile di vita del mondo industrializzato hanno causato. È la strada che l'Unione Europea ha imboccato per arrivare a vivere bene entro i limiti del nostro pianeta. Passare a un modello di economia circolare significa, ad esempio, prevedere una drastica riduzione dell'uso delle risorse primarie, allungare il ciclo di vita di ogni prodotto progettare ogni oggetto perché possa essere riparato sviluppare nuovi contratti per l'uso condiviso di prodotti e servizi riciclare tutti i materiali che possono essere recuperati con reali vantaggi azzerare la produzione di rifiuti e molto altro ancora poche parole, significa cercare di vivere nel migliore dei modi possibili ma in equilibrio con le risorse disponibili e senza distruggere la nostra unica casa comune, il pianeta che ci ospita. La Regione Emilia-Romagna, per prima in Italia, ha avviato già a fine 2015 un percorso verso l'economia circolare, varando una legge specifica e che prevede, tra le altre cose, anche un forum di confronto permanente su questi temi. Sono i primi passi di un percorso che dovrà coinvolgere progressivamente tutte le forze della società civile. Questa norma affianca molte altre azioni già avviate, come gli incentivi per l'adesione dei comuni al patto dei sindaci, il piano per la qualità dell'aria, la nuova strategia energetica regionale, l'impegno per l'innovazione sociale, eccetera. Ma quali sono gli obiettivi della legge sull'economia circolare? Vediamoli insieme. Entro il 2020 vogliamo ridurre almeno del 20% la produzione dei rifiuti urbani pro capite. La raccolta differenziata dovrà arrivare almeno al 73% dovremmo riuscire a riciclare almeno il 70% dei materiali raccolti, vogliamo smaltire in discarica non più del 5% dei rifiuti. Per riuscirci, la Regione provvederà ad esempio a fornire incentivi economici ai comuni che ottengono i migliori risultati, favorire la riduzione dello spreco alimentare a partire dalla fase di produzione e commercializzazione, favorire progetti di riuso dei beni a fine vita, favorire sistemi di raccolta differenziata che consentono di ridurre al minimo la produzione di rifiuti, promuovere la modificazione a monte della produzione di beni non riciclabili, incentivare il compostaggio domestico e di comunità, eccetera. Molte di queste azioni sono già percepite come necessarie o già messe in atto da imprese e cittadini dei nostri territori e nel resto del mondo. Questa legge è il primo passo ma di fondamentale importanza per accompagnare, favorire e rinforzare un percorso indispensabile e positivo. Continuiamo insieme e i vantaggi saranno di tutti.